buongiorno sono francesco balducci medico anti aging mi occupo da anni di medicina preventiva predittiva potenziativa rigeneratrice e mi occupo di eh, invecchiamento cosiddetto di successo cioè per contrastare l'invecchiamento deleterio e deteriore quando mi chiedono ma in realtà eh, qual è eh, la vera età che noi abbiamo? Io dico sempre la nostra età è l'età dei nostri mitocondri e quindi noi dobbiamo tendere ad un ringiovanimento, ad una eh, rigenerazione di questi organuli primordiali, essenziali per la produzione di energia che sono i mitocondri. La vera età è la età mitocondriale e come possiamo garantire un ringiovanimento mitocondriale? donando ossigeno, perché l'ossigeno ovviamente è la fonte dell'attività eh, mitocondriale. Utile quindi questo presidio che da anni è sul mercato fonte di plurimi studi pubblicati che è il self food. Il self food è solfato di deuterio eh, che è un donatore di ossigeno ma non solo ma anche di microminerali ed enzimi che vanno ad arricchire l'attività mitocondriale. Personalmente ho potuto testare su di me i benefici di self food nel 2019 poco prima della pandemia quando ho effettuato una spedizione impegnativa nel fiume colorado pagaiando per 16 giorni circa 7 8 ore al giorno in rapide impegnative e ho visto che l'utilizzo addirittura prendevo oltre 30 gocce di self food tutte le mattine era arrivato anche a 50 60 gocce Avevo una capacità energetica superiore anche a quella di alcuni miei compagni che erano di 10 15 anni più giovani di me quindi consiglio self food per un'ossigenazione tissutale per un'attività antiradicalica quindi non è un semplice antiossidante ma un donatore di ossigeno e un rigeneratore dei mitocondri vi ringrazio